Una nuova avventura sta per iniziare. Dopo aver lasciato la Scozia e i suoi meravigliosi paesaggi, ci dirigiamo verso il Galles. Seguite il nostro One Life Trip e attivate la campanella per non perdere le nostre avventure. Siete pronti per questo nuovo episodio? Ne vedrete delle belle! Abbiamo appena iniziato la nostra nuova avventura gallese e attratti da una storia singolare ci siamo fermati a Talegr, un piccolo villaggio sulla costa che con la sua immensa spiaggia è meta di turisti e villeggianti. La caratteristica di Talacre è il faro di Point of Air, risalente al 1776 e dismesso nel 1884. Proprio la storia di questo faro ha attirato la nostra curiosità, infatti si dice che sia infestato dal fantasma del vecchio guardiano e alcune persone lo hanno visto affacciato al banconcino superiore con abiti da lavoro. Che la storia sia vera o no, questo faro ha un suo fascino particolare e meritava una nostra visita. Ciao. Ciao! Che ve ne pare? Allora, siamo nel nord del Galles e abbiamo visto che c'era questa spiaggetta che è immensa. Siamo scesi dalla strada alla spiaggia e abbiamo visto questo faro bello e abbiamo deciso di fare qualche ripresa qua, qualche foto. La particolarità di questa spiaggia è che ha tratti. Ci sono dei pezzi di banchi di sabbia, il mare, e poi di nuovo sabbia, poi di nuovo il mare e in lontananza si vedono delle paleoliche. paleoliche messe proprio a mare. Sì. C'è diverso passeggio perché in teoria sarà una zona turistica o diciamo di villeggiatura. Ci sono... eh, quindi ci sono diverse famiglie con bambini, cani, vengono qua a farsi la passeggiata. Mm -hmm. Il posto eh. ci sono tante villette qua. Mm -hmm. Carine anche. C'è un mini villaggetto con i soliti negoziati caratteristici delle zone balneari quindi pieni di giochi tipo il bingo le macchinette per vincere le cose sì, sì, eh, sono le attrazioni inglesi praticamente adesso dobbiamo iniziare a pensare per la notte perché sta scendendo il buio sì. Buongiorno ragazzi! Buongiorno! Morning! Ci troviamo a Conwy, un paese del Nord Galles, dove eh, la caratteristica principale è questo castello che vedete alle nostre spalle, bellissimo, sotto il quale abbiamo dormito stanotte perché abbiamo avuto la fortuna di trovare un posto per dormire stanotte qua. E poi c'è una bellissima spiaggia, spiaggetta, porticciolo, è sul mare, è proprio sul mare questo paesino ed è molto grazioso, eh, ci sono delle belle casette, sì. stradine eh. molto strette. È molto bello perché, ripeto, questo castello dà sul mare, è proprio sul mare. Infatti c'è il ponte che attraversa il fiume che sbocca al mare. E il ponte, penso, doveva essere elevato del ponte. Sì, sicuramente era un ponte che serviva per separare la terra dal... Infatti passa. nel mezzo passa l'acqua, passa il mare. Il fiume. Sì è molto strano perché poca, si vede il fondo quindi abbiamo visto andando verso il porticciolo che il, hanno delle coltivazioni di cozze sì. eh, fanno una coltivazione fanno di cozze e cozze di, e di aragoste. aragoste avevano molte nasse sì. sul, sul porto eh niente, abbiamo dormito qui ehm, sotto il posteggio del, del castello siamo stati fortunati sì. abbiamo dormito tutta la notte e abbiamo pagato solo 80 centesimi sì, 80 di 80 penny. non è un castello arredato no, ma la bellezza è proprio quella fuori alla fine. Sì. quello che c'è da vedere sono le mura di fuori un'altra caratteristica che abbiamo notato è che sono rimaste le porte dell'ingresso proprio del diciamo del feudo perché ci sono queste piccole porte da dove si entra sono molto strette si sì, fuori dal castello ci sono delle mura di, di cinta eh, in pietra eh, dove evidentemente si accedeva a, era una, un primo accesso verso il castello il paese sì. adesso proseguiamo il nostro giro a dopo ciao, ciao.